Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. Oggi parliamo di account Instagram professionali. Se sei un imprenditore, un professionista che utilizza i canali di comunicazione per scopi di marketing, è proprio questa la tipologia di account più indicata. Non so se lo sai, ma su Instagram sono previste diverse tipologie di account. Da una parte abbiamo gli account personali, quelli previsti proprio per le persone. Dall'altra abbiamo gli account professionali. Gli account professionali si dividono in account aziendali e in account creator. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose. La prima è che in descrizione qua sotto trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita. La seconda è che se vuoi continuare a seguirci puoi iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ma torniamo al tema di oggi, account Instagram professionale. Qual è innanzitutto la differenza tra un account personale e un account professionale? Sostanzialmente dal punto di vista dell'utilizzo non ci sono differenze. Tanto un account personale quanto un account aziendale possono pubblicare post, video, storie, reel, rispondere ai messaggi. Hanno però in più gli account professionali, una serie di strumenti previsti proprio per le aziende o comunque per i professionisti, i creator, i creatori digitali, quindi quelle persone che vogliono utilizzare questi canali di comunicazione all'interno della propria attività di business. Quali sono questi elementi in più? Innanzitutto abbiamo la possibilità di inserire in biografia i dati di contatto quindi un numero di telefono o un'email e abbiamo poi la possibilità di usufruire di un pulsante di call to action quindi di una chiamata all'azione che può essere il collegamento diretto del numero di telefono, l'invio di un messaggio o un'altra funzionalità. Gli account professionali hanno poi a disposizione i dati di insight. Sono i dati di reportistica fondamentali per capire come sta il nostro canale, i nostri contenuti, tutto ciò che pubblichiamo. Tieni presente che attraverso questi dati statistici puoi vedere per esempio quante persone hanno visto il tuo contenuto, quante persone l'hanno salvato, quanti sono stati eh, i messaggi ricevuti da quel contenuto, eh, avere un confronto su quelli che sono stati i contenuti più visti eh, in un determinato periodo, filtrare quindi i dati, capire il pubblico di utenti, sono tutti dati fondamentali per capire come sta andando un canale e un, quindi uno strumento di marketing quando questo deve essere utilizzato all'interno di un obiettivo di business. L'altro elemento che hanno a disposizione gli account professionali, quindi tanto gli aziendali quanto i creator, è quello di utilizzare le campagne pubblicitarie, quindi di poter sponsorizzare i contenuti su Instagram. Questa possibilità può essere gestita o attraverso il collegamento con la pagina Facebook e quindi utilizzando l'account Facebook, oppure direttamente all'interno della piattaforma di Instagram ecco una nota se vogliamo di differenziazione deriva dal fatto che per gli account aziendali non è previsto l'utilizzo di tutta la libreria royalty free che invece è messa a disposizione per gli account personali questa libreria però è disponibile per quelli che sono gli account creator l'altra differenza è che mentre negli account personali possiamo decidere se rendere il nostro profilo eh, pubblico o privato e quindi di poter in qualche modo chiudere la visibilità dei nostri contenuti alle persone che non ci seguono gli account eh, aziendali e gli account creator quindi la categoria degli account professionali sono tutti degli account aperti quindi i nostri contenuti saranno sempre comunque visibili a tutti ma questo poi alla fine è l'obiettivo che vogliamo se utilizziamo questi canali come strumento di marketing conclusa la panoramica su quelle che sono le differenze tra un account personale e un account professionale ricorda che per gestire la tua comunicazione di marketing all'interno di questi canali devi cercare di dare valore ai tuoi contenuti, quindi devi produrre contenuti di qualità rivolti a un tuo pubblico, cerca di parlare con il tuo pubblico, di eh, creare una comunità, di interagire, di mostrare il tuo lato umano, di comportarti non come ti comporti all'interno del sito di un altro canale nel quale non è prevista questa dinamica social, quindi la possibilità di interazione, eh, di rispondere commenti, di condividere le storie, eh, di utilizzare tutti quelli che sono gli strumenti per esempio eh, previsti nelle storie Instagram come quello dei sondaggi, delle domande, quindi la possibilità di creare un canale di comunicazione bilaterale dove ti poni su un livello differente rispetto a quello che invece succede in un canale di comunicazione unilaterale. Ricorda che l'obiettivo principale di Instagram deve coincidere con il tuo obiettivo, cioè Instagram privilegia quegli account che riescono a trattenere le persone sulla piattaforma e considera che anche quello deve essere il tuo obiettivo fare in modo che le persone siano um, propense a seguirti siano desiderose di seguirti vogliano vedere quello che tu stai facendo vogliono rimanere aggiornate quindi concentrati non tanto sul tuo prodotto sul tuo servizio ma sul creare una comunità di persone che sono effettivamente interessate a quello che tu fai la vendita sarà poi una conseguenza di questa modalità di comunicazione se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o condividilo se vuoi continuare a seguirci devi iscriverti al canale cliccare sulla campanellina in modo tale da poter ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video e ti ricordo infine che sotto in descrizione c'è un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita ciao e al prossimo video